Buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qui stasera con noi su un tema insomma, importante eh, per un progetto che la Fondazione Circolo dei Lettori sta seguendo con il carcere delle vallette e con le biblioteche civiche torinesi che, che ringraziamo molto per il lavoro che fa che fanno in, in carcere tutti i giorni, eh, la Fondazione Circolo dei Lettori dà un po' eh, a questo progetto per cui oltre a rifornire la biblioteca di titoli eh, e di novità eh, per rimpolpare un po' i libri che, che si mettono a disposizione dei detenuti, eh, portiamo una parte della nostra programmazione o organizziamo delle cose specifiche eh, e delle attività specifiche da fare lì con loro: eh, con i detenuti eh, grazie ad alcuni ospiti e in in questo caso eh, stasera raccontiamo di questa esperienza che è anche un'evoluzione un e un, un prodotto <ride> fisico eh, a cui hanno partecipato eh, le persone detenute in carcere nel ramo maschile eh, abbiamo qui con noi Francesco, Kento, <ride> Carlo eh, che ringrazio tantissimo eh, immagino conosciate tutti che ringrazio non solo per essere qui oggi, ma eh, soprattutto per il lavoro appunto che ha fatto con i detenuti, eh, e, mh, che è stato credo davvero un'esperienza molto importante che stasera ci racconterà. E Igor Boni, presidente dei Radicali, che ringrazio moltissimo, che conosce il tema delle carceri molto bene quindi abbiamo pensato che potesse essere interessante un confronto. Ne approfittiamo stasera per parlare anche del libro che Kento ha scritto sul, su, su tutto il lavoro che eh, fa eh, nelle carceri, in particolare nelle carceri minorili in questo caso, eh, pubblicato da Minimum Fax. Ehm, ci tengo molto a dire che ci tenevamo a fare questo incontro fuori dal carcere, raccontare fuori dal carcere in questo contesto come il circolo dei lettori eh, dove normalmente si parla di cultura, di letteratura, di, eh, ma raramente si riesce a parlare eh, di, di temi di questo tipo, eh, portare il carcere fuori dal carcere E quindi. perché è qualcosa di cui... Non si parla, se ne parla, si conosce molto poco e si tende spesso a dimenticare, a lasciare in un angolo, come se fosse qualcosa che non ci riguarda perché noi lì dentro non ci stiamo. E invece in realtà è qualcosa di cui dovremmo davvero occuparci. Quindi vi ringrazio e lascio la parola a Kento, a Francesco. <ride> grazie, grazie mille. È stata, lo so che si dice ogni, ogni volta, però accidente, è stata un'esperienza straordinaria fare questo questo percorso insieme al, al circolo insieme alla, alla biblioteca all'interno delle, delle vallette tra un po' vedremo il, il videoclip della canzone, fate attenzione in particolare alla parte che viene girata e ve ne accorgerete proprio all'interno della biblioteca perché in generale le biblioteche all'interno delle carceri in particolare la biblioteca alle, alle vallette ha un, un significato straordinario che si capisce proprio dal, dall'impatto visivo dentro una, una struttura per ovvie ragioni non allegra come un carcere, non stimolante, come per la maggior parte dei casi è un carcere, è uno spazio fisico e mentale di una straordinaria importanza. E se qualcuno di voi avesse dei dubbi sul perché vanno supportate le, le biblioteche e il loro ruolo sicuramente è un, uno degli esempi più belli che mi, che mi vengono in mente più, e più importanti. E Piccolo aneddoto che non so se posso raccontare, però lo, racco lo racconto lo stesso. A un certo punto... Marco, il responsabile della biblioteca, mi fa eh, accidenti è sparito un cd dei Genesis, erano dei Genesis, sì, un cofanetto, perché il cofanetto dei Genesis, e non sapeva, se, e, e aveva la stessa espressione che ha in questo momento, scusa ti tiro in mezzo subito, aveva la stessa espressione che ha in questo momento, quindi era un po' incazzato, perché comunque gli era sparito un, co, un cofanetto, un po' era contento perché qualcuno in cella si stava ascoltando i Genesis, e questa è, un, è, è, è una cosa straordinariamente significativa, non la potevo raccontare questa cosa, vabbè, vabbè facciamo così, tanto siamo, siamo in diretta su tutti i social, benissimo così. Scherzi a parte, un altro dei punti molto belli, molto particolari e molto interessanti di questo video sono ovviamente i volti dei ragazzi detenuti io come, appunto, come, come, come sapete lavoro per la maggior parte dei casi con uh, i ragazzi detenuti nelle carceri minorili che per ovvie ragioni non possono essere inquadrati in volto quindi riuscire a fare un videoclip dove si vede la faccia dove si vede l'espressione le, dei ragazzi da una carica di, di, di, di, di emozione e di, di coinvolgimento straordinario francamente sono ancora più contento che lo vede, vediamo su un grande schermo terza e ultima cosa che vi dico prima di vedere il videoclip, c'era un, un ragazzo che stava registrando, che è proprio quello che, registra, che canta il ritornello della canzone, lo vedrete, ed era in, in cabina, perché abbiamo creato proprio una, una cabina di, di registrazione con, con l'aiuto di, di Marco, di Martina, e stava registrando questo ragazzo, a un certo punto arriva l'agente di polizia penitenziaria, bussa e gli fa, o oh, vedi che ti è arrivata la scarcerazione, e questo ragazzo si gira dal microfono un po' seccato, e gli fa sì sì sì, aspetta un attimo, aspetta, Aspetta un attimo. Sì, ti ha detto, aspetta un attimo. E infatti la scena che vedrete del ragazzo che esce e si abbraccia con la mamma, per fortuna non è una scena che abbiamo, che abbiamo ricreato, quella non è finzione, quella è, è realtà. Per adesso mi dire, direi che mi fermo qua perché se no spoilerò troppo. Mm. Grazie. Mm. Il volume lo vogliamo bello alto, no? Yo, le ore dentro le celle non passano. Aspettiamo il fine settimana per vedere i nostri genitori infelici eh. che arrivano a casa e piangono vedendo il letto vuoto. Questa è la realtà, ragazzi.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 Trova la sua forma di espressione nella musica Che ti capisce sempre e pure non ti giudica Dopo tanti anni prende un libro tra le mani Con la forza della mente studia e supera esami Oggi si aprono i cancelli dallo sguardo più sicuro Fine pena scarcerato pronto a prendersi il futuro Sentiamo freddo, freddo attraverso queste ossa, ossa. Non ci conoscono, non conoscono ma abbiamo la pelle tosta, tosta. E se sbarre non, non ci chiudono la mente, mente. Non No, sta piovendo in queste strade già da, sempre. Già da sempre Sentiamo freddo attraverso queste ossa Non ci conoscono oh, no. la ma vanno a prendere i Finalmente, non vediamo Non ci No, la mente no. Sta piovendo in queste strade già da sempre Quindi, come io parlo? parlo sì, okay. volevo soltanto dire una cosa ah. perché eh, io l'ho visto per la prima volta in carcere, nel, proprio in biblioteca, con, con le mie colleghe e con i detenuti. Eh, e quello che dicevi tu di vedere il loro volto è la cosa che mi ha colpito di più, perché la loro emozione, la loro attenzione, l'espressione che avevano nel rivedere questo, questo che è una cosa loro, che hanno scritto loro, che, insomma, che hanno, con cui, su cui hanno lavorato, è stata una cosa impagabile, veramente. E rivederla adesso fa, fa strano, senza di loro. Peccato. Che poi, sì, speriamo di rivederla ovviamente anche con, con loro presto, però qui non, non in casa. Eh, intendevo cioè. qui, sì. Quindi come ci siamo messi a lavorare? No? Dal primo giorno abbiamo aperto questo tavolo di discussione dicendo ok, di che cosa parliamo? Vogliamo parlare di, di carcere, vogliamo parlare di realtà? Eh, ma tu mh, lavori con, con i più piccoli, lavori con quelli del minorile. Ok, ma se io avessi un fratellino, eh, gli direi questa cosa, eh, però questo è un messaggio di disperato invece, no, dobbiamo aprire. Insomma, ed è venuto fuori questo testo in cui raccontano una storia. Non so quanto è realistica, ma sicuramente è carica di speranza, in cui se avete notato nella prima strofa c'è diciamo, la parabola discendente di, que di questo ragazzo che può essere poi chiunque di loro, no? che si ritrova da una povertà, dalla povertà al crimine e dal crimine al carcere. Nella seconda strofa però diciamo, il cerchio si chiude, c'è cioè un messaggio di speranza in cui appunto questo ragazzo trova in se stesso un, una forza di superare determinati, determinati ostacoli e si trova ad essere libera ad essere scarcerato, quindi è un messaggio di monito nei confronti dei più piccoli che magari si avvicinano alla vita della strada, però allo stesso tempo non è una canzone disperata, no? c'è un, un, un messaggio finale che io trovo molto, molto positivo e molto interessante. Igor, ti passo, la, ti passo la palla. Grazie, ma prima si parlava del carcere portato fuori dal carcere, io penso che sia questa la cosa più importante da fare è che con strumenti come questo video, questo lavoro e questo libro eh, si può ottenere, almeno in parte, perché la società fuori dal carcere e il carcere sono due eh, strutture assolutamente non comunicanti. Chi sta fuori, in stragrande maggioranza, non ha la minima idea di cosa succede dentro e dentro il carcere si struttura una piccola società che non ha nulla a che vedere con quello che sta fuori. Io che in carcere ci sono stato, anche quando lo dicevamo prima, non so dire esattamente quante volte, certamente più di cento volte a fare delle visite nelle carceri piemontesi e valdostane e l'ho fatto proprio per cercare di entrare e portare fuori la realtà del carcere. Leggendo eh, le pagine del libro di Francesco mi ci ritrovo... In modo emozionante e glielo dicevo a lui prima eh, la cosa che mi ha colpito una delle cose che mi ha colpito è la sua descrizione della sensazione del, dell'arrivo nella struttura dell'entrare e di che cosa si sente dentro il carcere perché quando si entra in carcere possono essere può essere quello di torino può essere quello di novara può essere quello di aosta c'è una cosa che le accomuna tutte è l'odore ed è un odore misto tra umidità, chiuso, sudore eh, che però diciamo, è una somma che produce qualcosa di unico che quando entri ti rendi conto che non l'avevi ancora sentito ma che è l'odore del carcere i rumori del carcere sono unici chi sta fuori non li ha mai sentiti le, le chiusure, adesso ci sono chiusure eh, elettriche porte che si aprono elettricamente però comunque ci sono rumori forti che sbattono le urla, eh, sono sensazioni, secondo me, importanti da conoscere, ma la cosa più importante da sapere del carcere è chi sta in carcere. Perché spesso uno dice, l'uomo comune, la donna comune, dice, beh, se sta lì qualcosa avrà fatto. Beh, io vi dico solo qualche dato. Della popolazione carceraria, in questo momento in Italia, un terzo, quindi uno su tre, è innocente per la nostra legge, per la nostra Costituzione. La nostra legge, la nostra Costituzione, dice che uno è colpevole quando viene dichiarato colpevole al terzo grado di giudizio. Un terzo dei carcerati italiani è in attesa di giudizio definitivo, quindi innocente. E una parte importante di quel terzo risulterà innocente alla fine del processo. Più o meno un terzo è lì per violazioni della legge sulla droga una legge che noi da radicali diciamo, vedo che anche Francesco è d'accordo, lo scrive nel libro, che è antiproibizionista, noi siamo antiproibizionisti, è una legge di fatto criminogena, crea criminalità, non riduce la criminalità. Ma poi dentro il carcere ci sono cose assurde, incredibili. Eh, in Piemonte, prima erano a Biella, oggi sono ad Alba, ci sono gli internati. Non so chi di voi sa che cosa sono gli internati. Gli internati sono persone che hanno finito di scontare la loro pena, quindi hanno terminato di pagare eh, con la giustizia quello che dovevano pagare, ma dato che continuano ad essere ritenute persone pericolose, dovrebbero essere eh, tenute in casa e lavoro, dovrebbe essergli costruito un percorso di vita non di reclusi, ma mancando le strutture, e eh vabbè, li teniamo in carcere. Quindi questo è l'ergastolo bianco, persone che hanno finito di scontare la loro pena e che sono in carcere. Una parte importantissima dei detenuti hanno gravi patologie psichiatriche che li hanno condotti magari a fare dei reati, anche gravi, ma il carcere li riporta nella società? No, lo dicevamo poco fa, persone che hanno commesso un reato dieci anni fa e che sono rimaste fuori in attesa di giudizio, alla fine di un percorso lunghissimo della giustizia vengono giudicati colpevoli. In questi dieci anni hanno magari eh, trovato una famiglia, fatto dei figli, costruito un percorso di vita, si sono auto reinseriti nella società e beh, la giustizia li prende, li sbatte in galera, magari per sei mesi, magari per un anno, sradicandoli dalla, dal loro reinserimento. Quindi interrogarsi su qual è la funzione del carcere è fondamentale e... Fare uscire il carcere e portarlo nella società con l'arte, con la musica, con le rappresentazioni teatrali, spiegandolo nei libri e portare persone dentro il carcere per far conoscere qual è la realtà è un passaggio fondamentale, altrimenti non ci renderemo mai conto e finisco che noi oggi trattiamo quelle persone come polvere sotto il tappeto. Quelle persone sono molto povere non hanno mezzi, spesso sono cittadini immigrati, sono ai margini della società e con Francesco prima mi hanno detto una cosa che pur occupandomi del tema da molto tempo non ci avevo mai riflettuto, perché la nostra Costituzione parla di reinserimento sociale, di riportare all'interno della società chi ha commesso un reato, questa è la funzione del carcere. Giustamente Francesco mi dice "Ma qua non si parla di reinserimento" perché loro non sono mai stati inseriti, gran parte di loro non sono mai stati inseriti nella società, non hanno avuto gli strumenti, i mezzi, la fortuna che tanti di noi hanno avuto e, e quindi non, non dobbiamo nemmeno parlare di reinserimento, ma di fornire degli strumenti per riportarli all'interno dell'alveo eh, della società. Ecco, il carcere oggi sta fallendo, eh, totalmente malgrado dentro il carcere ci siano persone che lavorano in modo incredibile volontari assistenti sociali chi fa il medico e lo fa oltre le proprie competenze specifiche del proprio lavoro c'è pieno di gente che fa tantissimo dentro il carcere ma proprio la struttura del carcere ormai deve essere ripensata ed è quello che io penso e credo dobbiamo fare noi che stiamo fuori e che abbiamo conoscenza di che cosa c'è dentro. Quindi grazie Francesco, comprate il libro, io me lo sono fatto dedicare a mia figlia, eh, la dedica è molto bella eh, perché parla di libertà, eh, la libertà chi ce l'ha eh, è giusto che la conservi, però dobbiamo anche pensare a chi oggi non ce l'ha più, anche se ha commesso dei reati per costruirgli un percorso di reinserimento, altrimenti abbiamo fallito tutti. Grazie. Dunque, tornerei un secondo al progetto perché hai solo accennato a come è stato entrare e, e mi piacerebbe che ci raccontassi come hai instaurato e come hai lavorato con questi detenuti per arrivare a far, a far fare a loro questo, questo video e questa canzone perché questo credo che sia molto interessante e poi arriverei eh, a, a tutto il lavoro che fai invece eh, nelle, nelle carceri minorili eh, perché ci, ci dicevi prima che eh, hai un progetto che ti piacerebbe eh, portare a compimento appunto di mettere in connessione quelli che sono i detenuti adulti e i detenuti minori si metti tanta, tanta carne Tantissimo. a fuoco okay. Vai andiamo con ordine com'è entrare in carcere? in realtà l'impressione più forte non ce l'ho entrando in carcere ce l'ho uscendo dal carcere perché una volta che io entro e mi metto a, la a lavorare con i ragazzi non è troppo differente da quando lo faccio in una scuola da quando lo faccio in una comunità da quando lo faccio in un'associazione il momento chiave per me è l'uscita perché quando esci dal carcere, il blindo ti si chiude alle spalle. La prima cosa che fai, anche dopo tanti anni, è un sospiro di, so di sollievo, fai... Perché il carcere è disegnato per essere brutto. Il carcere è brutto. Altrimenti non sarebbe un carcere, altrimenti si chiamerebbe Grand Hotel. Il carcere è una punizione. E poi subito dopo ti viene, ti viene il magone a dire oddio, io adesso boh, vado, vado in centro, mi faccio la mia serata, vado a bermi le birre, e i ragazzi stanno lì dentro e, e in un certo senso la, la loro vita è più sospesa del, della mia. E questa è una cosa dalla quale mh, non è troppo difficile liberarsi, no, è un, una scimmietta che sempre qui un pochino, un pochino ce l'hai quando, quando fai questo lavoro. Per passare a cose più allegre, come parlo con loro? Amici miei, io ho a disposizione un mezzo che è straordinario, che è il rap. Perché è straordinario? Per due motivi. Il primo è perché ai ragazzi non lo devo spiegare, cioè io entro in un'aula e gli dico, ragazzi, oggi faccio un'aula di, un, di un carcere, o di una scuola, è lo stesso in effetti, e gli dico, ragazzi, oggi facciamo una strofa, oggi facciamo quattro barre a testa, oggi facciamo freestyle. E loro sanno immediatamente di che cosa sto parlando, non glielo devo spiegare. Non ho barriere all'ingresso, quindi. Poi, immaginate se io dovessi fare un laboratorio di musica rock in carcere. Dovrei portare dentro tutti gli strumenti, attaccarli, accordarli, ci vuole qualcuno che sa cantare, magari qualcuno che sa leggere la musica. Ecco con rap non è così, tranne quando registravamo, io alle vallette ero col mio computer portatile e una, una cassa bluetooth, stop. Quella è l'attrezzatura di base che mi basta a fare tutto, ma per fare rap amici miei se ci pensate bene non serve nemmeno saper leggere e scrivere. A volte mi capita di lavorare con dei ragazzi analfabeti che fanno rap come delle frecce, perché quello che ti serve è un cervello e una bocca che ti funzionano. Considerazione a margine. Ho conosciuto qualche mese fa questo ragazzo di 16 anni, 17, ancora non compiuti, il quale fa rap in tre lingue, parla cinque lingue ed è analfabeta in tutte e cinque le lingue. Ora questo che cosa significa? Significa che questo ragazzo di suo ha un'intelligenza prodigiosa, anche perché queste lingue potete immaginare le imparate per strada girando il bacino del Mediterraneo però significa anche che quando questo ragazzo aveva 5, 6, 7 anni, quando era un bambino nessuno si è seduto accanto a lui e gli ha detto oggi impariamo a leggere e scrivere è difficile, difficile, difficile non vedere la nostra responsabilità sociale quando si parla dello specifico nel, nel, nel minorile per arrivare al terzo e ultimo punto della tua domanda e sono molto d'accordo con quello che diceva Igor prima L'articolo 27, benedetto e benemerito della nostra Costituzione, dice che la pena de deve servire al reinserimento del, del detenuto. Ok, ma che succede se il detenuto non è mai stato inserito, non è mai stato educato? Come puoi parlare di reinserimento? Come puoi parlare di rieducazione? Ci sono ragazzi ai quali in carcere si è dovuto insegnare a lavarsi, ragazzi che non si sapevano fare una doccia. E in quel caso... Tra queste auguste mura mi posso permettere queste, questa, questa riflessione. Anche il concetto stesso di colpa, come funziona? La colpa, ci insegnavano a scuola, presuppone una scelta. È Eva che sceglie di raccogliere la mela e mangiarsela. Io ho la scelta tra il buono e il cattivo, scelgo il cattivo, quindi ho la colpa di aver fatto la scelta sbagliata. Ok, ma se io questa scelta non ce l'ho, non so di avercela, come funziona? se non c'è colpa, se non c'è colpevolezza non ci può essere nemmeno punibilità e, e da, da questo punto di vista le, cioè le cose sono molto più, più complesse appunto di, di quello che ci sembrava quando, quando le studiavamo a scuola no. i ragazzi hanno fatto qualcosa certo che hanno fatto qualcosa ma se in tanti casi, non in tutti ma in tanti casi eh, mia mamma spaccia, mio papà è carcerato mio zio è, è latitante ma io ma che devo fare? cioè la normalità la normalità diventa quella Amici miei, quanti ragazzi carcerati ci sono in Italia, secondo voi? Eh, 100.000, 50.000, quanti ci sono? 4.000, meno. Quanti? 1.000, no, meno. 500. Meno di 500. Amici miei, in Italia ci sono 15.000 ragazzi oggetto di provvedimento penale, dei, dei quali in carcere ce ne sono 300-400. Quindi il 2% 3%, seguitemi su quello che vi sto per dire. Tutto questo nasce da un, da un ottimo ragionamento. Il nostro sistema per molti versi è considerato giustamente all'avanguardia. Il principio dice che dovunque sia possibile vanno privilegiati le, le misure alternative alla detenzione. No? Quindi i ragazzi, la messa alla prova, i domiciliari, la comunità, tutto giusto e tutto ottimo. Ma tirando una somma quindi, chi è questo 2%? Chi sono questi 300%? o 400 ragazzi che vanno in carcere, sono i più colpevoli tra i colpevoli? Assolutamente no, sono gli ultimi tra i colpevoli, perché sono quelli che non hanno accesso alle misure alternative alla detenzione, quindi quelli che non hanno una famiglia, quelli che non hanno una casa, quelli che eh, non hanno i soldi per pagarsi un buon avvocato e quindi vanno davanti al giudice e il giudice li stanga, perché uno dei requisiti della messa alla prova è il tentimento, quindi se io faccio lo sbruffone davanti al giudice, il giudice mi stanga. Chi non sa leggere, scrivere, chi non sa parlare bene l'italiano, per la maggior parte sono ragazzi detenuti per reati contro il patrimonio. Amici miei, è difficile guardare il carcere minorile e non vedere il classismo della società italiana al suo peggio. Con questa nota allegra. <ride> dire, ci, ci stiamo dicendo che la società ha una responsabilità enorme rispetto a questa cosa, perché non, non bisogna rieducarli se non li abbiamo mai educati, cioè se non hanno mai avuto l'opportunità di essere educati. No? Cioè, e eh, eh, allora? Non solo dime, li dimentichiamo da, dall'inizio, li dimentichiamo quando sono arrivati in carcere, li dimentichiamo però anche se sono gli ultimi, vuol dire che li abbiamo dimenticati anche prima. Non, non gli Ma, abbiamo senti, dato alternative, non abbiamo dato futuro. C'è la storia di questo ragazzo, che è uno dei quali, con i quali ho lavorato più a lungo questo ragazzo arriva in Italia a 13 anni da solo con il barcone va a finire a dormire alla stazione e a fare quanto di peggio potete immaginare agli altri e a se stesso comincia a fare reati tra le altre cose arriva all'età dell'impunibilità dell'imputabilità e finisce in carcere la prima volta che dorme con un tetto sopra la testa in Italia, quel tetto è il tetto del carcere ok in carcere lo conosco io si mette a fare rap con ottimi risultati vince, vince dei premi Arriva la pandemia e visto che questo ragazzo aveva buona condotta, viene mandato in comunità. Grosso passaggio positivo, perché dal carcere con le sbarre finisci in comunità, dove sei in campagna, ci sono gli animaletti, ci sono gli alberi, hai il cellulare, grosso passo avanti. Ebbene, che cosa fa questo ragazzo? Scappa dalla comunità per farsi rimandare in carcere. La psicologa del carcere disperata, Italia chiusa, pandemia, lockdown, la psicologa mi chiama disperata e mi dice vieni a parlare con questo ragazzo io sfido il lockdown con tutti i permessi del caso e vado a trovarlo e lo trovo là a Mesto, che è un cristone di due metri però con l'aria Mesta e gli faccio disgraziato che hai fatto e lui mi risponde eh ma lì non mi facevano fare rap eh ma lì non c'erano i miei amici io ti ho scusa eravamo sempre in mezzo alle sbarre del calcio mi vuoi dire che stai meglio qua? lui mi ha guardato e ha fatto così con le spalle ora amici miei domanda per voi ora che questo ragazzo esce che succede? torna a dormire alla stazione a prostituirsi, a fare che succede? è finito un ragazzo a 15 anni, a 16 anni a 17 anni, è finito? perché se è finito tanto vale gli spariamo un colpo in testa gli risparmiamo la sofferenza se noi diciamo no, non solo non è finito ma accidenti, non è nemmeno iniziato tra virgolette, allora è come dici tu allora la, la responsabilità è collettiva, eh? allora la, la responsabilità è sociale. Allora, tante riflessioni che ci sembrano teoriche, tanto teoriche non sono, perché la filosofia sulla colpa, sulla, sulla redenzione, sulla responsabilità, non è più filosofia quando ha due occhi, due gambe e due braccia. Questa è. Mi sto regalando dei momenti di allegria stasera, vedo, sì. Beh, la consapevolezza è importante però. No, sul carcere minorile eh, hai fatto questo esempio, io ne faccio un altro eh, proprio specifico. Eh, due mesi fa, l'ultima volta che sono stato al Ferrante a Porti, ho incontrato un ragazzino eh, che era stato citato nelle cronache eh, della cronaca di Milano, arrestato a Milano perché eh, compiva furti. Quindi rubava in continuazione, veniva arrestato, lui si dichiarava... Dichiarava di avere meno di 14 anni e quindi alla fine non veniva arrestato. All'ennesimo furto un giudice ha detto vabbè basta, lo arrestiamo. L'hanno arrestato, mandato al Ferrante a Porti, gli hanno fatto fare l'analisi ossea per verificare l'età e il risultato è 13 anni. Quindi diciamo almeno rispetto all'età non mentiva. Lui aveva 13 anni, era al carcere Ferrante a Porti. anche lui aveva raramente visto un tetto sotto cui dormire e parlandogli mi diceva che lui appena sarebbe uscito sarebbe tornato a rubare, lo diceva come, come diceva Francesco adesso, perché è la sua vita, che cosa, non c'è altro, secondo lui non c'è altro e quando uscirà tornerà a rubare, e, e, il fatto è, è questo, è proprio questo, cioè noi non riusciamo a fornire degli strumenti che possano invertire ciò che sembra inevitabile per quel ragazzino come tanti altri. E il carcere rischia di essere un aggravante, tenendo conto che, eh, non so se Francesco l'ha già detto, ma un carcere minorile non ha nulla da paragonare rispetto a un carcere per adulti. È, è immensamente migliore, nel senso che ci sono molte più attività, un numero di detenuti molto minore, un numero di educatori per detenuto molto maggiore, un numero di ore fuori dalle celle molto più grande quindi diciamo una situazione sicuramente non paragonabile eh, il carcere Lorusso e Cotugno di Torino come sa chi ci lavora ha 1450 detenuti circa per una capienza di, di poco meno di 1100 e come dico spesso ha un numero di detenuti che è più alto di una parte importante dei comuni piemontesi. Tantissimi comuni piemontesi hanno meno di 1.500 abitanti. Solo il carcere di Torino ne ha 1.500, 1.450. Quindi pensate quali possono essere le dinamiche, le attività, in una situazione dove ci sono 20, 25, 30 lingue diverse che vengono parlate. E, insomma, è, è una città. E invece il minorile a Torino, 25-30 persone, ovviamente c'è una possibilità molto maggiore di, di, di lavorare, però il rischio è che chi entra in carcere, magari a 13 anni, a 14 anni, a 15 anni, alla fine entra in contatto con criminali maggiori, alla fine il rischio è che il carcere diventi una scuola di crimine più che una struttura di rieducazione e, e alla fine di tutti questi ragionamenti eh, si casca sempre allo stesso punto, allo stesso punto. cioè è corre a riflettere su che senso ha il carcere. No? Adesso non dico che debba essere abolito il carcere, ma certamente oggi tenere reclusi quei 200-300 ragazzi rispetto a tutti gli altri o quei 55.000 detenuti in Italia rispetto a, a, a, a tutti coloro quali compiono i crimini, eh, alla fine probabilmente non svolge in nessun modo la funzione per la quale il carcere è stato pensato e quindi magari occorre strutturare qualcosa di molto diverso. Ultimissima cosa, sempre carcere ferrante a porti, e, e problema che la nostra regione ha, e dicevo prima, tanti detenuti sono tossicodipendenti e quindi cercano un posto in comunità. La regione Piemonte è carente di posti in comunità, quindi magari c'è un ragazzo che necessita di un posto in comunità, ottiene la possibilità di andare in comunità, non c'è il posto, il, eh, il carcere cerca un posto e lo trova magari in Calabria. Cosa accade? Accade che un ragazzo che vive qui in Piemonte, che ha magari qualche parente qui, quindi gli ultimi agganci con la società, con la, con la realtà fuori dal carcere qui in Piemonte, viene portato in Calabria, adesso dico in Calabria per dire il posto più lontano, vicino a casa di Francesco, eh, in comunità, e ovviamente abbiamo fatto un'azione negativa, perché l'abbiamo sradicato dagli ultimi agganci che aveva con la società. Tutto questo accade e evidentemente è qualcosa da ripensare completamente. Purtroppo il cittadino medio invece pensa che il carcere appunto serva a eh, mandare lì delinquenti che hanno compiuto crimini gravissimi e che bisogna buttare la chiave. E molti politici dicono anche questa frase, ovviamente eh, il tentativo è invertire questa, questo circolo vizioso che, che è costruito da un'informazione sbagliata. Però scusami Igor, lo so che l'hai detto, però tracciamola bene la lineetta tra carcere e carcere minorile. Perché se la questione del ruolo del carcere nella società è una questione filosofica dibattuta importante, la questione del ruolo del carcere minorile nella società, è, accidenti, secondo me è. Non è, meno, è meno controversa per, per come la, la vedo io, nel senso che io non riesco a immaginare in che modo ah, un ragazzino di 14, pure se quello ce n'aveva veramente 14 e non 13 perché ognuno poi cresce a modo suo, la cosa del, della misurazione delle ossa fa ridere, eh. cioè, ma anche se aveva 14 anni veramente quel ragazzino, ma chiuderlo in carcere è, è la cosa migliore che possiamo fare. Un, una struttura residuale come il carcere minorile una struttura secondo me anacronistica come il carcere minorile secondo me tra 50 anni prenderemo questo libro in mano e diremo ma veramente nel 2023 noi chiudevamo i bambini di 14 anni dietro le sbarre ma veramente facevamo questa cosa nel 2023 anche perché ripeto come sappiamo tutti è una struttura residuale 300 ragazzi in tutta Italia gestibilissimi dalle comunità gestibilissimi dai, de, de, dalle misure alternative alla detenzione che costano un, uno sfracello non, non è quello, troppo il mio punto ma veramente serve ancora questo, questo carcere minorile? Ma la risposta la sappiamo la risposta è no <ride> la risposta è, è, è no e le parole abolizione del carcere minorile però io ancora non le sento pronunciare da, da tanti da specialmente. no no, c'è una persona, c'è una, una senatrice che l'ha presentata di recente, non è una cosa eh, politica per permettetemelo di dire, Ilaria Cucchi l'ha detto, abolizione del carcere minorile <ride> comunque non era, non era quello il mio punto, sono tanti decenni che si sente parlare di superamento del carcere minorile ci stiamo arrivando il senso di questa istituzione secondo me è arrivato è arrivato al capolinea. Chiudere i ragazzini di 14 anni dietro, dietro le sbarre è una cosa totalmente anacronistica, possiamo fare meglio come società e quindi dobbiamo fare di meglio.